La terapia breve va bene anche per i problemi di coppia? Assolutamente sì! anzi Nella mia esperienza il lavoro con le coppie è uno di quelli che richiede meno tempo in assoluto A volte la coppia può essere vista insieme, a volte può essere visto solo uno dei due partner Nella mia esperienza nei problemi di coppia il modo migliore di lavorare è con entrambe le persone Tutte e due lì in studio ci possono essere dei momenti in cui chiedo a uno di uscire per parlare solo con uno e focalizzarmi soltanto su di lui e poi faccio viceversa per il resto la terapia breve di coppia si fa come qualunque altra terapia vengono dati degli esercizi, dei compiti delle strategie da mettere in atto a casa perché il problema c'erano lì fuori dentro la loro casa fuori dallo studio del terapeuta veloce andare a lavorare lì fuori. Poi ovviamente durante l'ora di terapia si parla di quello che non va, si parla di come sono andate le cose e si danno delle direttive, si cerca di aggiustare il problema. Quindi nessuna controindicazione alla terapia breve di coppia, anzi è una delle migliori terapie che si possono fare per risolvere i problemi di una coppia in tempo breve. Ciao e al prossimo video! A volte i coniugi possono essere visti insieme, a volte i coniugi a volte la coppia può essere vista insieme a volte si possono vedere separati a volte la coppia può essere vista insieme a volte viene visto soltanto uno dei due Parto.